Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video oggi nuovo progettino fai da te e un altro braccialettino questa volta super super colorato l'ho pensato per l'estate perché quest'estate vanno un sacco i colori come piace a me, i colori quelli belli accesi quelli super luminosi E quindi sì, io felicissima e ovviamente non potevo che realizzare un braccialetto super colorato per realizzarlo ho pensato di utilizzare questi uh, anellini qua, si chiamano anellini anelli di collegamento e um, li trovate sul sito Kobitz, è un sito che vi ho già parlato più volte nei video scorsi ed è un negozio online che vende appunto eh, materiali soprattutto per eh, braccialetti ma comunque anche per tutte le categorie eh, del fai da te perché non ci sono soltanto materiali per braccialetti ma anche per eh, candele, per eh, la resina, per il cucito insomma un sacco di cose come sempre vi lascio qui una panoramica veloce del sito in modo da avere più o meno l'idea di che cosa si tratta i prezzi sono Uh, veramente molto molto uh, competitivi e vantaggiosi uh, il sito propone sempre nuove promozioni molto interessanti adatte anche al uh, periodo insomma quindi uh, andate a dare un'occhiata e se volete in più per voi c'è anche il codice sconto che come sempre vi lascio uh, giù nell'info box insieme al link diretto per raggiungere il sito online ma ora passiamo al braccialetto, ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente partiamo realizzare questo braccialettino sarà davvero molto molto semplice grazie appunto a questi uh, anellini di collegamento super coloratissimi andiamo subito a vedere come realizzarli allora questi qua sono i famosi anellini di collegamento super coloratissimi nel sito ce ne sono di diversi tipi, di diverse grandezze, di diversi colori. Sono davvero bellissimi. Quello che si va a fare è eh, principalmente scegliere gli abbinamenti di colore che può essere a tinta unita o super colorato dopodiché, per collegare i due anellini si vanno semplicemente a prendere dalla parte dove c'è l'apertura entrambi sono anche più fini e poi semplicemente si vanno a spingere uno all'interno dell'altro in modo da formare una catenella l'unico modo per inserirli è quello non ci sono altri modi se provate ad aprirli in questo modo non ci riuscirete l'unico modo è quello di metterli così in modo perpendicolare uno dall'altro dalla parte della, delle due aperture in questo modo qua allora io ne voglio fare subito uno super colorato, non c'è bisogno di strumenti perché tanto bastano le mani, continuo ad inserire gli anellini fino a raggiungere la misura del mio polso ok questa è la catena una volta terminata vado a recuperare i gancetti per la chiusura ho scelto questi anellini qui che sono abbastanza grandi da fare da poter essere inseriti su questi um, anelli di collegamento che sono piuttosto larghi per aprirgli, non faccio questo movimento quindi aprirlo verso l'esterno, ma lo vado a, ad aprire verso di me in questo modo. Attacco l'anellino alla catenella, aggiungo un gancetto per la chiusura e richiudo l'anello facendo esattamente lo stesso movimento che ho eh, fatto per aprirlo stessa cosa dall'altro lato anellino qui aggiungo anche una piccola catenella semplicemente per essere più pratica poi quando vado ad indossare a chiudere il braccialetto quindi richiudo anche questo anello qui e qui alla fine della catenella aggiungo anche un altro anellino che mi serve per attaccare uno di questi pesetti alla fine della catenella. Braccialetto ultimato. Ne vado a creare degli altri e poi vi faccio vedere il risultato finale. E niente, con questo è tutto, come avete visto, <ride> realizzare il braccialetto è stato davvero molto molto semplice e molto veloce. E niente, ora tocca a voi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se questi braccialettini sono promossi oppure no. Fatemi anche sapere che abbinamenti di colori utilizzereste voi per realizzare i vostri uh, braccialettini. E niente, vi ricordo che giù nell'info box trovate sia il link del sito uh, in cui trovare... Questi anellini di collegamento, eh, sia eh, il codice sconto se ne avrete bisogno. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!